cosa fai nel cielo sorgi la sera vaghi nel vuoto e poi te ne vai non cambi mai e sempre uguale resterai la tua vita è come quella di un pastore con il solito umore le cose di sempre tanto non ti frega niente ma che senso ha? nel suo momento per alleviare ogni tormento ma che senso ha vivere così la vita è piena di amore quello che scalda il cuore la vita Ascoltare la morte che non farò. Io ti porgo con il cuore in mano, parole tristi nella notte, se domando e non rispondi, sembra che sia pazzo, e ti muovi nel firmamento, ed io con te nella notte mi perdo, il mio cammino è breve, ma il tuo non finisce più. Una domanda posta finalmente in un mondo dove sembra non si risolvi niente Ti ho chiesto il senso della vita, la volta precedente E ti odio se mi guardi con quell'aria da incosciente Io inutile a te, tu inutile a me, cosa ci facciamo in questo mondo io e te? Un altro lungo cammino mentre ripenso a quelle sere di me sotto la luna fuori a chiedermi il perché Basta una risposta per sentirsi meglio, a me il lungo cammino non basta più sono un altro con l'abisso immenso Una volta dentro non lo sento più Io ti porgo con il cuore in mano Parole tristi nella notte Se domande non rispondi Sembra che sia pazzo E ti muovi nel firmamento Ed io con te nella notte mi perdo Il mio cammino è breve Ma il tuo non finisce più Questo tempo passa la fatica non si calma, no, a avvolti nella notte, lacrime si versano appena siamo in vetta, la vita che angoscia, il dolore della vita, mi fa perdere la rotta, e la condizione umana la sento, pesare dell'angoscia di un tempo, i genitori mi consolavano, ma troppe volte mi domandavo, di quello che hanno fatto con le loro mani, dare una vita piena di mani. fai tu luna in cielo dimmi che fai silenziosa luna sorgi la sera e vai non sei tu stanca di vedere uomini sempre indaffarati non sei tu stanca di non essere mai mirata come meriti la vita di noi uomini è frenetica siamo distratti da occupazioni di ogni genere e di sera al termine della giornata non ci fermiamo mai a contemplare la tua bellezza la tua luce dimmi o oh luna perché esiste il dolore perché muoiono persone, si ammalano bambini, vengono spezzate vite? Dimmelo, Luna, perché noi uomini abbiamo una visione limitata. Non abbiamo ancora trovato un senso e forse mai lo troveremo. Dimmi, oh Luna, non sei tu stanca di stare in cielo da sola? Noi uomini non riusciamo a vivere in solitudine. E tu, Luna, come riesci a farlo? Dimmi, o oh poi, o oh Luna, non ti stanchi mai di ruotare? Non senti la necessità di cambiare prospettiva? A noi uomini annoia la monotonia, disprezziamo ciò che è sempre uguale. Dimmi infine, O oh Luna, tu che sei 400 volte più piccola del Sole, ma che durante un'eclissi riesci comunque a coprirlo tutto. Non ti senti superiore a lui? O oh Luna, quanto ti ammiro, così umile, così bella, e così perfetta anche con le tue imperfezioni. C'è uno come te Ogni day Il solito cliché La mattina sogna una rivoluzione Ma poi finisce sotto il solito piumone E allora dimmi cara luna qual è Il senso della vita Per lui e anche per te E dimmi anche dove andiamo dove siamo e perché esistiamo, tu da sempre, io qualche semestre. Sono stanco di sta storia qua, che la mia vita è sempre a metà. Cado, piango e mi rilasso un po', poi mi rialzo, ma mai capirò. Io vorrei la pace nel mio cuore forse solo l'ultimo giorno io la troverò. Ed è così la vita di ogni uomo che fa di tutto e si sente ancora vuoto. Sono nato lottando e con fatica sperando che la vita fosse mia amica ma non è mai stato così anche se i miei volevano farmi credere di sì. Consolandomi mi hanno fatto coraggio ma la felicità è ancora un miraggio Forse in te risiede la speranza di chi chiede serenità nell'eternità di un solo secondo non fecondo l'ostinazione nel dare un senso a questa somiglianza tutto purché banale insita nell'abbondanza Così distaccandosi dal cammino che impertardi percorriamo, tenendo presente chi siamo nella vastità del cosiddetto destino, come se il dolore, scaturito dall'ardire del nascere, fosse soggetto al rancore del mescere, la diversità di una donna disinibita, di addobbi gremita, trasferita dietro un'orbita smarrita.